buon pomeriggio come state cosa state facendo oggi se volete scrivetemelo nei commenti qui sotto e il frattempo io scrivo il messaggio di titolo che è Asia due punti femminile singolare, eccovi ciao ciao ciao ciao Silvia, allora fissiamo in in ed ed facciamo subito subito la nostra ospite, ciao ciao ciao ciao ciao grazie, allora, mentre aspettiamo che um, qualcun altro si aggiunga e soprattutto qualche ragazza si aggiunga, perché oggi la puntata è tutta al femminile su di te, um, uh -huh. <ride> volevo darvi due novità. E oggi, come vedete dai nostri background, abbiamo e diciamo, io ho fatto un cambio di location e Fan. tu sembri in una località abbastanza esotica. <ride> in Francia. <ride> in Francia. <ride> Benissimo. Uh, per questo spero che, um, essendo all'esterno, non ci sia troppo vento, non ci siano troppi disturbi del microfono. Comunque, sono contento oggi perché sono a casa, sono tornato a casa. Hanno, in Italia hanno permesso gli spostamenti per rientrare a, alla propria residenza e quindi ne ho approfittato. E poi sono un po' emozionato perché tu sei la prima ospite femminile. e, e Oggi ci parli di un viaggio molto interessante. Ormai a me mi conoscete. Comunque, sono Alain Mondi, sono un entusiasta accompagnatore freelance e sono specializzato in tour in bicicletta, ma il eh, viaggiare in bicicletta è anche una passione prima di tutto. Ehm, per eh, le domande, avete il, la carta con il punto interrogativo in basso oppure nei commenti. Oggi scopriamo allora Tiffen dei ciclolenti che ci racconta della sua esperienza in Asia centrale. Dico bene, Tiffany? Esatto, sì sì, il viaggio a ciclolenti. E... Allora, da dove, da dove inizio? Inizio da quando ho fatto diciamo, il primo viaggio, la prima avventura vera? Sì, da... sì parlaci di qualcosa che rivela il tuo carattere, dai. Dai, allora, uh, la... La prima volta, diciamo, che ho vissuto una vera avventura era quando avevo 18 anni e eh, in Francia, lo sapete, siamo famosi in Italia per quello, c'è sempre il ciopero, ciopero per una cosa o per un'altra, questa volta non mi ricordo che cosa era, ma eh, il fatto è che non c'era il mio treno eh, avevo un appuntamento molto importante, andavo a un festival di musica a Bourges, mi ricordo penso che era Rodrigo, Rodrigo e Gabriella, non so se conoscete che suonava e non potevo mancare questo concerto. E quindi ho deciso, va bene, non c'è treno, faccio autostop. E fu così facile e che poi fu l'inizio di tanti altri viaggi in autostop e poi un giorno in bicicletta. Ah, perfetto. E quindi da lì hai cominciato a viaggiare in bicicletta. E, che sia in autostop o in bici, cosa significa per te viaggiare? Per me il viaggiare è proprio un senso di libertà, di poter decidere quello dove voglio andare, cosa voglio fare, proprio il viaggio quello non previsto, diciamo, più o meno. Poi c'è tante varianti, diciamo, del viaggio. perfetto. Ma alla fine il concerto ti è piaciuto? sì, cioè era bellissimo. poi. Era ancora più bello del fatto che non ero sicura di poter arrivarci. Quindi quando ho ritrovato gli amici con chi avevo appuntamento lì, è stata proprio una festa. Cioè, com un po come l'hai vissuto tu, no? hai vissuto tu? Se arrivi in cima a una montagna, sei arrivato in bicicletta, alla forza delle tue gambe, penso che lo vedi ancora più bello che se sei arrivato in macchina. Te lo godi, no? Non rimani in cinque minuti a fare una foto, rimani... cioè, metti la tenda. <ride> <ride> Eh certo, è eh certo, è ancora più bello quando l'incertezza ti, ti fa dubitare della riuscita di qualcosa e poi invece alla fine ci riesci. E mh, allora di che viaggio vuoi parlarci oggi? Abbiamo detto Asia Centrale, ma se vuoi raccontarcelo brevemente, vai pure. Allora, diciamo che l'avventura cicloenzi è iniziata in Europa, in Francia per arrivare in, in Asia del sud-est, ma non abbiamo tempo di raccontare tutto. Allora ho scelto una parte, che è il viaggio che è iniziato da Bishkek, capitale del Kyrgyzstan, fino a Chengdu in Cina, um, perché praticamente questo viaggio era un, un viaggio in coppia. Poi arrivato a Bishkek, Marco, il mio ragazzo, cioè, ha, ha avuto un problema e ha dovuto tornare in, in Italia. E abbiamo detto dai, uh, cioè, tu continui il viaggio, e lui mi ha detto appena a posto, ti raggiungo. E eravamo d'accordo su quello e quindi ho deciso di, di continuare da sola. E alla fine per quattro mesi lui non mi ha potuto raggiungere. E quindi è stata l'esperienza di un, un viaggio da sola come donna in Asia Centrale, che è un po' particolare. Uh, diciamo che là la donna non è che si muove da sola, cioè è raro. Quindi è stata un'esperienza bellissima, uh, anche perché in questi paesi molto spesso la, la donna uh, ha il suo mondo e l'uomo il suo. Essendo da sola ho avuto accesso al mondo delle donne, di essere invitata dalle donne, altrimenti molto spesso eravamo con, come ospiti con gli uomini. E questo è stato, è stato, è stato forte, sì. Eh sì, assolutamente e prima di entrare nel vivo di, di questo viaggio, di questa esperienza, vuoi dirci qualcosa di più su, um, su cosa ti ha ispirato a partire mm -hmm. per il viaggio più grande e cosa sono i ciclo, cosa siete come ciclo lenti? Allora, io sono ingegnere di formazione e a un certo punto la mia vita non, so, non aveva più gusto, non aveva più senso. E, non mi andava di stare tutta la giornata davanti al computer eh, diciamo tante cose che mi hanno detto dai, ci deve essere altri modi di vita altri modi di vivere poi avevo già voglia di viaggiare infatti il mio primo lavoro di ingegnere era in Italia così che ho imparato anche l'italiano ah. e, e, e poi quindi mh, niente, anche Marco era un momento di crisi in Italia non aveva più lavoro, era stato licenziato eh, abbiamo detto dai partiamo, viaggiamo, la bici ci è sembrato un modo ottimo perché ti dà una certa indipendenza per muoverti, va abbastanza veloce ma non troppo, e in più con una breve esperienza diciamo, di vacanza in Puglia di due settimane abbiamo visto che la gente anche uh, ti guarda diversamente quando sei in bici, no? perché c'è un certo rispetto che arriva con quello che dicono, sei arrivato alla forza delle tue gambe, no? Quindi c'è un, un contatto super facile che si installa con la gente. E quindi siamo partiti così senza sapere per quanto tempo. A uh, Ritmo lento, ciclo lenti, diciamo, è, è così che è nato un po' il nome. E, e partecipare diciamo, al ciclo del mondo, uh, poi il ciclo la bici è lento, uh, lentamente. Uh, in Italia, lenti per voi sono okay, tipo gli occhiali, come vedere il mondo. Quindi era, riassumava un po' tutto il viaggio questo, questo nome. Ci sono tante connessioni in una sola parola, bellissimo. E poi molto è sicuramente vero, io l'ho provato la prima volta, il primo piccolo viaggio che feci in bici anch'io, che non si ha il filtro di un casco come si, in moto, non si ha il filtro di un finestrino come in automobile e quindi. Si ha solo la propria fatica, e è vero che si viene accolti meglio da, dalle persone, ecco. Ti fanno eh. i complimenti per il nome dei cicletti. Ah, una grazie. bella una bella trovata. Non sto leggendo allo stesso tempo, tutto. <ride> no, non c'è problema, te li leggo io. Grazie. Anzi, ricordo che se avete domande, potete scriverle nella chat. E d'accordo, allora... Um, e, e se non avete tempo per le domande adesso, poi con il ciclo lenti vi risponderò anche senza problema. Assolutamente. Pensare. Sì, ricordiamo che tu hai una pagina, uh, che voi avete una pagina Facebook, Instagram, siete anche stati ospiti di TED Talks. Um, sì. Dove? Uh, in Grecia, se non sbaglio. Sì. A Patras, perché in viaggio in bici cioè, siamo stati ospitati anche di persone che cioè, per caso organizzavano il TEDx, diciamo, sì. e quindi quattro anni, cinque anni dopo ce hanno invitato. <ride> <ride> ecco, dai, allora entriamo nel vivo di questa esperienza, nell'esperienza, o viaggio nel viaggio, e se ci vuoi raccontare cos'è stato per te più significativo di questo periodo da sola in Asia Centrale. Allora, diciamo, molto significativo, quindi ho parlato di diciamo, questa parte dell'ospitalità, anche delle donne, come, cioè, come un, un sostegno naturale che si crea nelle, tra le donne, anche se noi parliamo la stessa lingua, c'è anche stato un momento molto forte, diciamo, un'immersione un completa, era in Cina. Che ho preso il treno con la bici per un po' di tempo perché, avendo un mese di visto per attraversare la Cina da ovest a est, è eh, difficile. Quindi, ho preso il treno e questo è stato anche interessante. Era un momento che erano le vacanze e io non lo sapevo. Quindi, arrivo per prendere un biglietto e mi dicono: No, c'è solo un, un standing ticket, sei un biglietto, ma sei in piedi. Io dico: Va bene, va bene. E lui non ha capito perché non me lo voleva vendere. Ho detto, no, no, ma io devo andare, non, perché quando finisce questa vacanza, due settimane non posso perdere due settimane, no? Volevo viaggiare, continuare. E quindi alla fine prendo questo standing ticket e mi ritrovo per 48 ore in un treno pieno, pieno, pieno di cinesi. E io, con tante persone che parlava solo cinese, uh, c'era un posto praticamente per tipo 4-5 per persone, quindi facevamo turni. Eh, era una cosa, ma cioè, un'immersione completa eh? Finché, eh, e quindi la gente mi faceva vedere il in cinese pensando che anche se non lo parlavo potevo leggerlo, no? non pensava che, pensavano che era impossibile leggerlo <ride> finché arriva un, un signore eh, che subito va verso di me, ho eh, scoperto dopo era tibetano e parlava inglese, e lì è stato per 24 ore. C'è domande su domande sulla mia vita, su, cioè, su tutto. E, e, e io vedevo questi cinesi che, anche, che sputtano, che no, fanno qualcosa che hanno la gola. E... Poi ho pensato, ma per, per loro tutto questo è normale? No? Vivono così? No? E, ho pensato ai cinesi che vengono a vivere da noi. Ho, detto, ma che, ho pensato che, come per loro, deve essere un shock culturale impressionante. Penso che noi non ce ne rendiamo conto quanti sforzi loro fanno per adattarsi a noi quando arrivano in Italia, in Francia. Quindi eh, sì, era come essere, capire che siamo sullo stesso pianeta e possiamo essere così diversi, non avevo immaginato così. Quindi questa esperienza, ehm, potete avere un, un attimo un'esperienza con me se andate poi su Ciclolenti, sui uh, nostri video, c'è la parte della Cina e vedete un po' come il treno. <ride> Sì. sì, e poi credo che anche all'interno della stessa Cina le differenze siano molto accentuate. Adesso tu avrai viaggiato solo in una parte della Cina, ma ci sono tante allora... lingue e tanti aspetti diversi sì. della stessa cultura, no? Sì. E infatti è interessante vedere che uh, proprio questo viaggio da Bishkek a Shindu, vedi tipo una... Um una sfumatura, no? Uh, sfumatura, tipo graduale, sì. uh, piano piano di, uh, di visi che cambiano, di uh, abitudine, ma questo si fa piano piano. E, molto spesso abbiamo l'idea, c'è l'Europa, c'è l'Asia. Invece c'è l'Asia centrale anche, ma anche tra Europa e Asia centrale non c'è frontiere, c'è la frontiera sì con la dogane, le dogane, ma non è che c'è proprio passi ah, sì, una frontiera tutto cambia no? le cose cambiano poco a poco e, Sì, quindi quella questa cosa anche andare a vedere questa frontiera virtuale uh, che, che l'uomo ha immaginato era, era bello come se mi aspettavo a, passando la frontiera un grande cambiamento che non, non c'è stato tranne i caratteri cinesi <ride> eh. quelli e, um... E cosa scandeva il tuo tempo in viaggio? I, i minuti o i momenti? Più, um, I minuti potevano essere lunghi, come potevano essere molto brevi, <ride> e, ma diciamo più i sì, tempi: il fatto di la mattina ti, ti svegli, metti la, la tenda, uh, cioè metti, butti giù la tenda, uh, tranquilli, fai, metti tutto nelle borse, che man mano hai riuscito a, a trovare la maniera più ottima di mettere le cose, di organizzarle per sapere dove sono le quattro borse che hai sulla bici, <ride> questi momenti sì, poi i pedali, la giornata può essere completamente diversa, ma poi di nuovo c'è un, un evento sì che capita, e, e, e verso, cioè, prima di luglio, un'ora prima, due ore prima, uh, dove dormo stasera, dove capiterò chi che vado a incontrare, e, e questo dipende da come era stata la giornata o, o in che mood che, cioè, ero. Poteva essere in tanta ansia perché non so, sei in una zona molto popolata, mi dici ma non troverò un posto tranquillo per la tenda o, o al contrario, dici ah sì, arrivi come per caso, a un momento inaspettato c'è un super posto, un super campo dove mettere la tenda o un posto vicino al fiume come dove sono adesso non so se si vede <ride> e, e quindi lì è magico ma sempre, sempre c'è questo, questo momento della giornata che e sai che 24 ore arriverà di nuovo e, e, ma era sempre interessante e poi diventa un'addizione una, una, di, so, no, una, una droga una droga <ride> una dipendenza <ride> sì. Sì. No, in effetti non si vede il fiume. Vuoi, vuoi farci un attimo vedere dove sei? Perché è una sono zona a casa, a, casa, a casa di mia nonna, che c'è il fiume è, lì. Ed è una zona molto interessante della Francia. Mm. Sono in una barca a proposito, <ride> <ride> ho trovato un posto tranquillo dove prende bene la rete perché non, non prende bene qua in questa zona. Quindi sì, sono nel Mare Poitin, non lontano da La Rochelle. Non so se conoscete, è una bellissima zona dove si mangia anche bene, tanto formaggio di capra. Ah. <ride> e poi puoi andare a fare qualche gita in barca, no? Sì, anche se mi hanno detto che qualcuno mi ha detto che era vietato, ma boh, nessuno è venuto a controllarmi, non volevano forse buttarsi in acqua. <ride> per, inse per inseguirti, esatto. <ride> Ascolta, hai parlato di tende, hai parlato di un posto ehm, da trovare prima dell'imbrunire, eh, quindi eh, tu non avevi proprio programma, cioè eh, tu avevi la tua destinazione finale eh, a distanza di giorni, ma ogni giorno decidevi al momento un po' dove fermarti a mangiare, dove fermarti a dormire? Sì, più o meno sì. Mh, cioè, dall'inizio del viaggio abbiamo... Cioè, diciamo che era difficile l'inizio del viaggio perché abbiamo programmato un po'. E che, mh, quindi, dove avevamo chilometri da fare nella giornata, gente da incontrare, e quindi era un po'... Uh, sì, non sai mai cosa succede, no? buca la, la camera d'aria, devi riparare, quindi se poi dici devo di arrivare là stasera diventa cioè, stancante, è più bello, più facile um, andare e quando sei stanco ti fermi, metti la tenda, eh, questo è molto bello. Poi anche tante volte le persone ci hanno invitato, cioè, mh, tipo si sì, anche anche lì in uh, Kazakhstan no? uno ti fa un segno, ti invita, sono le due del pomeriggio, uh, ti invita non so, a bere del latte di, uh, di camello, cioè, un'esperienza non è che rifiuti, no? <ride> allora ti fermi e finisci a passare la notte uh, in quel posto. Mm. Ragazzi, mi sa so che sta per piovere dove sono, Dai, vediamo, ah, ma se mi, se mi vedete muovermi molto. velocemente perché sta, sta piovendo. D'accordo. <ride> Gli imprevisti delle pedalate e delle dirette. Eh, sì. E, quindi hai parlato di persone eh, che ti hanno ospitato, che ti accoglievano, eh, ce n'è qualcuna in particolare che, che ha avuto più, più valore in questo viaggio? Mm, una in particolare è difficile dire. Um, può essere. Le per, sì, per esempio questa persona che cioè, mi ospita, dai, facciamo que, questa persona. Che ne avrai tante in... che non sai quale sì, raccontare. Cioè, um, arrivo in un villaggio in Kazakhstan, cerco posto per la tenda, avevo bisogno di acqua, quindi uh, mi fermo lì, era tardi, e vedo una uh, mos moschea e lo so che… Um, è possibile per il viaggiatori anche fermare, fermarsi vicino alle moschea e mettere la tenda e così c'è l'acqua c'è tutto invece lì uh, quindi chiedo all'imam al e lui uh, subito mi fa no no ma sei da sola cioè, mi fa capire io dico sì sì e, e subito mi apre una stanza dietro la moschea dove c'era quasi come un letto la cucina, tutto e mi dà le chiavi e mi dice a domani così c'è proprio così, sì, il truppo spontaneamente gentile. E infatti, tanti mi chiedono: ma non hai paura, non ti è capitato niente di brutto. E no, c'è più gente buona su questo pianeta che gente cattiva, eh? E se ce ne sono che sono cattive, perché è perché incomprensione, secondo me, di, di, di certe cose. Quindi, sì. ma una domanda che per esperienza personale, di cui per esperienza personale conosco la risposta, ma forse chi ci ascolta no. Quando parlavi di questi episodi con, con le persone che stavano a casa, che ti conoscevano, i tuoi amici, i tuoi parenti, che gli dicevi come ti ospitavano e come… cioè non erano sorpresi, erano… Sapevano che sarebbe successo, erano contenti le persone a casa di questo viaggio? No, in particolare di sì, anche del viaggio, ma in particolare di, di, come, di come le persone dove viaggiavi ti accoglievano. Perché di solito c'è un po' una almeno in Italia, ma magari non è così in Francia. C'è un po' una diffidenza eh, nei confronti di certi paesi, eh, di quello che non si conosce in generale. Ah, ok. Sì, ma sì e eh... eh no. Diciamo che um, avendo iniziato in, uh, anche in Francia, in Europa, uh, diciamo che la cultura all'inizio del viaggio era la mia in Francia, poi in Italia. Uh, anche la gente ci hanno ospitato e eh, mi hanno ospitato, quindi mh, uh, hanno capito che era il nostro modo di viaggiare, e, e, ma sì, infatti molto spesso la, la domanda veniva, A poi è diventato più curiosità, tipo, ah ma com'è com è dentro una casa, non so, come com'è dentro la casa dei cinesi, come vivono, si è più trasformato così, siano più tranquillizzati penso molto bella, sì, sì. molto bella questa trasformazione. E, e durante il viaggio, soprattutto il, il periodo che tu eri sola, ehm, c'era un, un, um, un rituale diciamo, che facevi in maniera ricorrente ogni giorno, ogni mattina? Sì, eh, questo lo so che è, è anche una cosa che che anche a te capita e altri, soprattutto le, le, le persone che si muovono sempre, uh, anche per lavoro, le guide. È quel momento della la mattina dove um, non hai ancora aperto gli occhi e, e veramente sei perso Non sai dove sei, non sai quando aprirai gli occhi dove sarai, cosa ti circonderà. E quindi io prendevo, la prima volta è stato un shock quando mi è capitato. E poi ho preso l'abitudine anche di uh, lasciare gli occhi chiusi, di cercare di veramente ricordarmi e allo stesso tempo facer, fare tipo dei stretching cioè, nella tenda tranquilla e sì, per risvegliarmi piano piano e anche godersi questo momento un po' particolare. E, e poi c'era il momento anche no? Apri gli occhi nella tenda e, e lì fai il zip shh, e dici ah. Cosa c'è fuori? <ride> eh sì, quindi ogni... poi c'era un rituale. Sì, sì, sì, perché è ogni... bellissimo questo, questo momento al mattino. Perché eh, ovviamente tu ogni giorno eri in un luogo diverso, ogni settimana avevi macinato chilometri in bicicletta e, e quindi tutto cambiava attorno a te, eh, davvero ogni ora, ogni giorno, ogni istante. Sì. Bellissimo. Sì. Um, C'è una domanda di Luisa che ti leggo. L'emozione più forte che hai provato durante i tuoi viaggi? L'emozione più forte? Sì. <ride> diciamo che eh, allora mi viene subito in mente il, il fatto anche del contrasto del viaggio. Da sola e il viaggio in coppia o con amici, perché poi dopo anche ho viaggiato dei pezzi del viaggio con amici prima che Marco tornasse. E, quel uh, vivere uh, un momento, per esempio il passaggio di un, un, una frontiera uh, dove tu sei da sola, dove è, è forte, è bellissimo, senti questa gioia, no? arrivi davanti a un paesaggio bellissimo lo vivi forte, bello, cioè, stai proprio un momento di pace completa e, e questo è unico e penso che si sente di più quando sei da solo, ma allo stesso tempo quando arrivi di nuovo, non so, e sei uh, con un'altra persona davanti a, a un posto bellissimo, c'è una cosa diversa, non forse hai tutto questo, diciamo, vuoto, grande, bello, ma condividi la bellezza del, del momento e questo, anche posso dirlo, mi è mancato, anche un po' viaggiando da sola, il condividere, perché la bici, no? forse con un cavallo, se viaggiavo a cavallo sarebbe stato forse un po' diverso, ma la bici non mi, non mi cominciava poco, cioè. <ride> Senti Fen, mi stai facendo tornare in mente tanti ricordi dei, dei miei in bici, dei miei viaggi in bici, perché so, sono d'accordo, ho provato emozioni simili, sia in solitudine che in, in, in coppia in compagnia. Una sorta di complicità della condivisione quando si viaggia in due o, o in gruppo. Poi se il gruppo è troppo numeroso cominciano ad esserci complicità del, del prendere decisioni, che è più complicato. Più si è. Più è complicato, però nella solitudine anche di luoghi naturali, soprattutto in momenti particolari della giornata, quando si è, si è da soli davanti a chi lo chiama creato, a chi lo chiama paesaggio, e si percepisce il nostro, la nostra posizione forse all'interno di, di tutto l'universo. ecco. E, sì. E tra le emozioni ci sono gli uccellini che si sentono dai nostri due eh, <ride> luoghi di connessione e ci ringraziano perché eh, chissà, forse qualcuno era un po' che non li sentiva. È vero. Mm. E eh, io sono, sono molto curioso di questo discorso di viaggiare da sola in un paese um, dove c'è appunto una forte differenza, una forte divisione. Di genere, giusto? E se, se riesci a descrivercelo un po' di più, perché a me non è mai capitato e sono sicuro che eh, molte ragazze che ci ascoltano, chi sta arrivando adesso, eh, sono curiose di saperlo. Ok. Allora, dai facciamo un salto in un altro pezzo di viaggio dove ero da sola in Vietnam, uh, sempre in bici, uh, dove quindi arrivo su, in un villaggio, cerco un posto e lì c'erano più donne che stavano, non so se stavano preparando cibo davanti a casa e, e faccio capire dove posso dormire. Uh, All'inizio mi dicono: No, no tipo, non c'è posto. Fai, mi fanno capire che no, o non capiscono. Poi a un certo punto mi fanno tipo così: un. sì, sì, uno, non c'è nessuno che arriva. Guardavano la strada dietro, non c'era nessuno. Dal momento che non ho capito che ero da sola, mi invitano a casa loro. Uh, c'era bambini dentro marito, è tipo la casa delle, di Vietnam, in tante case ho visto c'è un'unica stanza grande dove in una parte fanno un fuoco per cucinare, dall'altra c'è un letto, e una parte che serve di bagno, ma è, è solo una stanza a quel momento entro il marito mi saluta, se ne va poi il marito non l'ho più visto fino all'indomani ho detto, bah, forse perché sono qua e è andato a dormire fuori e mi sentivo un po', un po male, ma Boh. Eh, e quindi mia, la, la signora mi prepara qualcosa da mangiare, così, subito cioè senza che chiedesse nulla allora butto della via borsa anche cibo cose, condividiamo i bambini a, arrivano per mangiare e poi a un certo punto dico, boh, forse adesso vogliono dormire, no? Allora, lei preparo a letto, i bambini vanno a dormire e a un certo punto arrivano tante altre donne tutte le sue amiche, con delle bottiglie bianche, ah. cioè con le cose bianche e dico ma cosa è questo? Era trasparente. E lì inizia una serata con alcol di riso, <ride> <ride> <ride> cioè, proprio inaspettato, è molto bello e, e quindi um, si è iniziato a ridere dopo due o tre bicchieri, l'hai buttato fuori dei vestiti suoi uh, perché nel nord del Vietnam sono tante delle etnie e quindi portano ancora molto il vestito tradizionale per differenziarsi tra le diverse etnie. Si dice etnie sì. o sì. Sì. E quindi è molto bello, veramente bellissimo, al nord di Hanoi, verso la frontiera cinese. E hanno iniziato a darmi dei vestiti e a trasformarmi, farmi provare i diversi vestiti. Ma una, cioè, una serata bellissima. E so che questo, solo in viaggio di donna, da sola si può sperimentare, quindi sii sì, forte. Un giorno spero di tornare, tornare lì. porterò dei vestiti tradizionali del Mare Poidan, della mia regione, anche se nessuno li porta più solo per qualche festa tradizionale. Vediamo. <ride> Bellissimo. E, mh, abbiamo una domanda adesso da Silvia che chiede, eh? Eh, guarda, te la mostro sullo schermo quali reazioni dalle donne di paesi in cui la donna ha delle possibilità limitate? quali reazioni dalle donne di paesi in cui la donna ha delle possibilità limitate? in senso di vedere che stavo viaggiando da sola? in senso uh... eh, di paesi dove ehm, la donna magari è, è ristretta ad alcuni spazi, è ristretta a vivere la vita in spazi che può essere casa e magari fuori si deve vestire e comportare ah, okay. in un certo modo. E, e che reazioni hanno avuto, credo, um, nei tuoi confronti quando sei arrivata e, quando, e siccome ti vedevano che viaggiavi da sola? Sì. Um, allora, lì c'è tante reazioni cioè, diverse. Uh, c'è chi proprio non capisce che, cioè, che dove è il mio marito, cioè, per forza era dove è il tuo marito. Ma, ma com'è possibile? Cioè, era, come non era possibile che ero una donna, quasi. Cioè mi è già capitato che mi detto tu sei una donna. Cioè, e non è che avevo i capelli lunghi, cioè, anche se era un po' vestiti sportivi, si vedeva. Pure, tipo in Iran portavo il bello, perché lì tutti devono portare tutte le donne devono portare il bello ma me lo chiedevano comunque ma sei una donna eh, talmente non era possibile non immaginabile um, poi ho avuto anche il caso di una donna in Kazakhstan che proprio ho visto che per lei era come una cosa che non cioè che gli piacerebbe ma che non era possibile e lei parlava bene inglese quindi è stato molto interessante che mi poteva spiegare più in dettaglio e mi diceva e la mia, è la mia cultura e la mia cultura è così devo stare lì devo servire la mia famiglia Lei viveva con i, uh, i suoi uh, cioè la famiglia del suo marito quindi c'era si vive così quando una donna si sposa va a vivere uh, a casa del suo marito e diventa tipo quella che deve servire i genitori del marito, i fratelli e sorelle del marito, se vivono ancora lì, uh, tutto. Eh, da loro io la volevo aiutare tipo per fare cibo, tutto lei mi ha detto no, no, no, non lo fare, perché altrimenti vuol dire che io non sono in grado di farlo agli occhi degli altri, è una vergogna proprio per la famiglia. Quindi, eh, e quando sono partita, lei mi ha detto per favore non mi dimenticare, eh, perché... Mi aveva potuto dire delle cose che era vietato condividere intorno a lei. E il più forte è che lei non, cioè, era l'unica parlando l'inglese, in gli altri non capivano, potevamo parlare perché lei aveva un po' lavorato per un'azienda locale, eh, ricordo diceva tedesca, dove parlava in inglese prima di essere sposata. E penso che anche quello, avendo avuto anche colleghi, altre persone, diciamo di paesi dove la donna più la uh, libertà conosceva quindi chi conosce forse poi un po' direi può un... ne può un po' soffrire volendo ma allo stesso tempo non penso realmente che poteva che c'era sofferenza da parte sua uh, perché allo stesso tempo diceva ma è la mia cultura, è il mio posto dove devo stare perché sono cresciuta così, amava il suo posto il suo paese la famiglia, quindi ecco. bella questa visione, questa condivisione e visione dall'interno di, di questo regalo che questa donna ti ha fatto, raccontandoti quello che non si potrebbe raccontare. Sì, sì, sì, sì. sì. Eh, dopo questa domanda è un po' difficile andare avanti per me. Comunque, <ride> comunque ehm, diciamo, ci sono stati… quindi tu mi hai detto che lei era, era da un lato orgogliosa della sua cultura, dall'altro eh, si sentiva limitata nel suo ruolo. Eh, ci sono stati… Uh, altri episodi, altre donne con cui hai parlato, che, che magari avevano il desiderio di, di cambiare la, la, propria, il proprio, um, la, il pro la propria posizione nella, nella società, uh -huh. ah, dai, allora, facciamo uh, Mehan poi vi devo mandare quella diretta quando sentire il suo nome. Eh sì. Lei uh, era in Vietnam, ma lei già aveva fatto un passo, diciamo, um, nel senso che aveva già un po' detto alla sua famiglia, uh, tipo lei aveva 26-27 anni e a quest'età devi essere sposata, no, cioè, in Vietnam no? devi essere sposata, avere già due o tre figli, ehm, e lei già aveva detto di no perché voleva studiare, voleva... A cioè, lavorare e, e l'ho incontrata perché lavorava per un NGO, uh, un'associazione che aiuta i giovani di strada che hanno problemi a, a, tipo, a studiare per poter fare un altro lavoro. E, a proposito, è un'associazione che abbiamo sostenuto durante il viaggio che si chiama Life Project for Youth, uh, un progetto per giovani. Uh, per la vita per la... dei giovani, laico? Ecco. Sì. Esatto, e... e quindi lei aiutava con questa associazione, lavorava per loro, e... E... ma ogni volta che tornava a casa i genitori cominciano. No, dai, né? devi sposare, trovare un marito. E lei, quando, dal momento che ci siamo incontrati, ha detto: No, ma un giorno io voglio viaggiare in bicicletta, voglio attraversare perché già tu conosci meglio il mio paese che io, perché hai già attraversato i bici hai conosciuto c'è Tanti posti, poi ha detto: Avendo anche famiglia e amici un po' in diversi posti del, del Vietnam, per me sarebbe ancora più facile che per te. E tipo tre anni dopo che l'ho incontrata, mi, mi sa più o meno ricevo un messaggio di lei che mi dice: Tiffany, ok, adesso sono pronta, aiutami, voglio trovare la bici. Che, che cosa mi serve? Tutto E quindi l'ho aiutata. E, e ha fatto a quel momento. Ha fatto un pezzettino di viaggio così in bici perché stava in Filippine, sempre per la stessa associazione a lavorare. E ha fatto un pezzo di bici in Filippine e poi uh, in Vietnam, tutta una parte. Proprio grande, bellissimo. Incredibile, grande. Sì, sì, sì. Proprio, sì, no, veramente cioè, non ci credevo quando ho visto il messaggio. Si è fatto un bellissimo viaggio. I primi giorni mi mandava messaggio: ma, ma ti fai è normale che ho così male al culo. Sì, sì, è così come fare i bici i primi giorni. Tutto a posto, tutto normale. Aspetta una settimana, andrà a <ride> Eh sì. Anche sì, la scorsa puntata, credo ci stia ascoltando, eh, c'era Adri Adriano che ci ha consigliato eh, una crema infallibile eh, da mettere eh, tra sì. eh, il pantaloncino e la sella, diciamo. Sì? Ehm, per prevenire dolori e eh, cose peggiori al, al fondo schiena. Ok, mi manderai, Quindi... voglio sapere che cosa è questo tema. Eccolo, infatti. Ciao Adriano, lo saluto. Ciao Adriano, ho il tuo messaggio per sapere che cosa è questo crema. Tra l'altro è un collega. Ehm... Benissimo, benissimo. E allora hai parlato di questa ONG, l'associazione non governativa. E, quindi tu ti consideri una viaggiatrice attenta alla, alla solidarietà e alla sostenibilità, giusto? Sì. Diciamo che non… Ha... Um... È stato ancora più forte man mano che stavo viaggiando di prendere cura di non avere impatto su, sulla natura, tipo di lasciare il posto dove avevo dormito con la tenda pulito come l'avevo trovato, um, poi anche di, di cercare di mangiare anche solo cibo locale, tipo eh, di non andare lì a, a comprare queste bevande internazionali, no? di cercare a, anche perché così interessante, non è più bello bevere il latte di, di cammello che, che la coca cola. No? Eh, e è quindi... buono? è molto buono? Mi piace, mi piace. Se ti piace ha un gusto un po' forte, quindi se ti piace tipo, il formaggio un po' forte ti piacerà anche quello. Sì. Eh, quindi sì, penso essere attenta, poi non siamo mai abbastanza attenti. Uh, diciamo che anche mi è capitato di dover uh, un momento nel viaggio tornare in Francia, ho preso l'aereo è stata uh, anche una decisione difficile, non lo volevo fare poi devo, devo farlo, sono tornata ma um, sì penso che è anche nella nostra vita oggi uh, di tutti i giorni penso che è importante per esempio mangiare locale fai vivere la gente del posto dove sei um, limiti l'impatto anche per il trasporto che altrimenti si compri una cosa che viene dall'altra parte della terra um, quindi sì è molto importante quando si viaggia di, di, di cercare di essere uh, di avere meno, meno impatto secondo me um, e quello viene anche um, il fatto di viaggiare in bici anche è stato una, un fatto per, cioè una scelta per non per avere zero impatto poi vabbè mangiamo tantissimo quando pedaliamo quindi forse abbiamo <ride> abbiamo il consumo di cibo è vero mangiamo tantissimo ma, ma consumiamo immettiamo nell'atmosfera sicuramente meno inquinamento che, che, che altri mezzi di trasporto dai sì, sì, sì, diciamo sì. che c'è sempre un una necessità e un ricambio di energia nel mondo. Cioè, sì. Gli stessi alberi raccolgono scarti e producono nuova, nuova vita, e, e noi tendenzialmente non siamo proprio efficienti dal punto di vista fisico, però, sì, sì, sì. però facciamo ehm, il possibile. Una cosa anche importante è: ehm, prima che partivo per il viaggio, una mia cugina mi ha consigliato: tipo un sapone. Tutto naturale a base di arg argile, eh, che serviva per i capelli, per uh, il corpo, per tutto. Uh, e questo è stato veramente perfetto, perché mi sono lavata anche nel mare, nei laghi, o, eh, con questo sapone di argile, ma, cioè, lasci solo un po' di argile dietro di te e sudore. Sì. Sì. Um, io, nella mia ultima esperienza in, um, in Nuova Zelanda, mi sono attrezzato con eh, un, un sapone che non, eh, liquido, però un sapone che, che non danneggiava l'ambiente in caso fosse finito nella, diciamo, in acqua, nei laghi. Nel... Mm -mm. Biodegradabile, diciamo. Sì, sì. E poi ho fatto una cosa carina, eh, se la vuoi, come idea, per um, e il prossimo Natale, non lo so, è ancora un po' uh -huh. lontano, però e ho regalato a, a parecchie persone che conoscevo, insomma, amici e parenti, uno spazzolino di bambù, <ride> <Sì>. uno spazzolino <ride> da nostro. denti. Eh, io, <ride> sì. io ho preso, ho provato Brush with bambù. Che da poche settimane adesso fa produce proprio spazzolini completamente biodegradabili, anche nelle setole. E, e diciamo, <ride> è, è un oggetto che si può portare anche in viaggio e, e sicuramente fa comodo. Anzi, è necessità, sì, c'è anche la bici, in bambù, sai? Sì, è vero. <ride> L'ho trovato oggi mentre navigavo su Instagram. Eh, <ride> ho trovato la bamboo bike, sì. È bella? Eh? Eh, uh, bella, sì. Quando stavo in, uh, anche in Vietnam, um, incontrò a, a Ho Minh City una coppia di francesi che vivevano lì e si stavano preparando a tornare in Francia in bici, in tandem. E stavano facendo fare un tandem in bambu. Figo. <ride> <ride> bellissimo. Se sì, Riguardo i saponi e Silvia dice anche il Marsiglia. Che è della tua nazione, sì. no? Bisogna trovare il vero Marsiglia. Perché ecco. oggi c'è chi scrive Sapoli di Marsiglia, bisogna guardare cosa c'è dietro. Mm -mm. È vero? Sì, sì, Silvia. È no. difficile <ride> anche trovare il vero Marsiglia adesso. Uh -uh. Eh sì. Ehm... Andiamo, se, se ti va, verso la conclusione di questo tuo viaggio percorso. Abbiamo ancora una decina di minuti eh, a disposizione. Uh -huh. Ti chiedo al tuo ritorno, no? Um, hai trovato qualcosa di cambiato a casa e eh, tu, oppure tu, ti sei sentita cambiata in qualche aspetto? Perché è stato un viaggio molto lungo, giusto? Sì. Um, allora, è più um, diciamo, a, a, al confronto delle persone che mi conoscevano e infatti, tornando ai posti conosciuti uh, prima della partenza, che uh, mi sono vista cambiata, mi sono sentita cambiata. Ma altrimenti non mi sentivo tanto cambiata. Ma quindi, lì era confrontarsi a quello che ero o avevo prima. Eh, diciamo molto più sensibilità tipo anche questo posto dove dove adesso lo sto per il confinamento con mia nonna che è un posto dove sono cresciuta uh, l'ho visto molto diverso quindi um, mi sa che si sviluppa nel viaggio una sensibilità eh, molto alta anche sviluppiamo l'intuito no cioè mi capita molto spesso di sentire no questa cosa non la devo fare adesso o... e poi si rivela che infatti era meglio che non la facevo, no? E, è molto difficile perché non sembra... Uh, cioè, per la mia mente è un po' di ingegnere molto scientifica, non è molto razionale, possiamo pensare. Uh, invece, no, diciamo, ci avviciniamo più a, a quello, diciamo, la categoria animale. <ride> Diventiamo gli animali. Sì. <ride> Dopo tanto tempo il viaggio nella natura. Sì. Quindi quello si sì, è... Eh mi ha cambiato molto poi vabbè anche la, la maniera di vedere come viviamo ah, in francia e, o in italia in europa è che sottovalutiamo molto il nostro impatto sul resto del mondo no? tipo in, in indonesia la deforestazione è dovuta eh, alla tentazione per l'olio di palma che poi bruciano gli alberi perché non producono abbastanza e quindi fanno un inquinamento incredibile Giusto perché abbiamo deciso ormai di mettere i biscotti eh, dall'olio di palma invece che il burro, per esempio, nella mia regione che usiamo, eh, si creano veramente dei danni. Quindi anche quello ero ancora più attenta poi al ritorno. Mm. Oh, oh, sì, sì. <ride> e vorresti condividere con um, le, soprattutto le ragazze. Che ci ascoltano, ma anche gli altri viaggiatori, vorresti condividere con loro un insegnamento da questo viaggio? Una cosa che hai imparato che prima non sì. sapevi? Sì, allora, beh, legato a quello che, che sì, che voglio che ho appena detto anche. Okay. Poi, a uh, se insegnamento, nel senso insegnamento anche mh, per chi vuole viaggiare e partire, sarebbe sul fatto di, uh, ok, volete viaggiare, sapete forse da quando a quando, non sapete ancora la, la fine, che è ancora meglio. Eh, consiglierei di non programmare, perché quando non si programma troppo, siamo pronti a cogliere quello che uh, può succedere nel viaggio. Quindi ehm, sì, quello sarebbe l'insegnamento più grande, accettare lo, il sconosciuto. Poi penso che ci, cioè, state tutti uh, imparando, anche se non avete avuto la possibilità di, di viaggiare prima, a, a farlo con il confinamento, dove uh, per la prima volta, penso, da tanti anni nel mondo, tante persone non sanno come sarà domani. Cioè non sappiamo esattamente, cioè non possiamo più programmare, dire eh sì, fra due settimane prendo il biglietto, tag, vado là, eh, no, è tutto, è tutto cambiato, quindi anche stiamo tutti facendo un viaggio che ci fa imparare tanto questo confinamento. Sì. sì, e tu come stai viaggiando quindi in questo confinamento? Cioè adesso che sei lì? <ride> Ma come ti stai barca. più che altro passando il tempo ecco. in questa bella barca no allora um, uh, interessante stare con mia nonna um, perché sto facendo un vero penso, un vero viaggio nel passato nella storia della mia famiglia uh, nel capire questo posto dove sono quindi è un, un viaggio nella, nella storia della, della, fa, della famiglia diciamo eh, così che che ho viaggiato molto. A 91 anni mia nonna, quindi… ha da, da, da raccontarmi. <ride> ecco, quindi quello è il mio viaggio di, di questi ultimi mesi. Bellissimo, mm -hmm. bellissimo. E Ciclolenti ha qualche novità? Ha qualche cosa che sta facendo in questo momento? Qualche progetto futuro? Allora, progetti di viaggio, proprio anche visto il periodo di confinamento, proprio niente. Um, C'è una piccola idea di, di viaggio a cavallo, qualche parte che, che, che vogliamo realizzare, um, ma questa è un'idea lontana. Poi altrimenti, ultimamente quindi Marco ha fatto il montaggio di uh, delle nostre, tutte le nostre video ehm, e poi chissà forse un libro, un giorno, chissà, non lo so, ehm, <ride> ma per i fatti di, di esperienza di viaggio siamo, siamo un, po', un po' fermi, stiamo ancora digerando il viaggio di, di tre anni e tre mesi. <ride> e già di quello i ricordi sono tantissimi, d'accordo Tiffen, sì. grazie grazie mille. grazie, eh, grazie a te a Alain, eh, è stato molto piacere essere invitata sul tuo canale. <ride> magari ci rivediamo a parlare di un tuo viaggio a cavallo e in futuro, chi lo sa. perché no? o altrimenti quando ti farò un'intervista a te sul tuo viaggio. <ride> <ride> perché no? mi farebbe molto piacere. nel frattempo, mentre aspettiamo nuove avventure, nuovi incontri, Um, io invito a visitare chi ci ascolta a visitare la, la vostra pagina dei ciclolenti ciclo Grazie. con la Y e, e noi ci rivediamo con un altro viaggiatore o un'altra viaggiatrice che verrà svelato um, o svelata giovedì prossimo. Invece il nostro appuntamento sarà venerdì. Stessa ora, stesso canale, 17:30, Flywheel Effect. Un abbraccio Tifenn. Speriamo Un di sentirci presto. Un a tutti. Grazie per anche a tutti quelli che, che ci hanno ascoltato e a presto. Grazie. Ciao. ciao. Grazie. Buona serata. E ciao. ciao.